Secondo me l'aspetto principale su cui bisognerà focalizzarsi sarà l'autor rank, quello che chiamiamo autor rank, quindi l'importanza dell'autore e delle persone e la creazione di redazioni fra autori. Google espanderà il suo concetto di analisi non solo al web ma anche a tutto ciò che è esterno, quindi citazioni accademiche, anche presenza offline e creazione di redazioni veramente reali. Eh, è una, un tema che è stato già guardato con Universal Analytics e secondo me sarà il campo di espansione grandissimo anche grazie alle nuove tecnologie che stanno implementando in questi periodi.